Boys, Siamo davvero su minecraft L'avete insomma visto dall'intro Ho creato il mio primo mondo L'ho voluto chiamare la mia prima volta su minecraft Come farò anche con i prossimi mondi Ovvero ogni mondo avrà il titolo del video Che stiamo facendo Oppure potremmo fare una serie su questo mondo E continuare a vedere fin dove riesco ad arrivare Mi raccomando ragazzi Dato che questa è una nuova serie Voglio tutto il supporto possibile Quindi iscrivetevi se non siete ancora iscritti E soprattutto attivate la campanellina Lasciate un like e fatemi sapere nei commenti Come me. La caverò perché ragazzi io veramente di minecraft Non mi ricordo nulla l'ultima volta che ci ho giocato Era tipo il 2014 ed era su Xbox 360 quindi guardatemi In faccia soprattutto voi bravi a minecraft io non so neanche i nomi dei mob che ci stanno, ok? Quindi, detto questo, andiamo a vedere quante ne prendo Ok, quindi ci siamo Tra l'altro, a mio dispiacere vi voglio dire, ragazzi Che io non ho mai giocato seriamente da mosto in keyboard Ho un minimo, ma proprio un minimo di capacità Ma non è ottima E assolutamente me la caverò malissimo Specialmente nei momenti più concitati Allora, siamo spawnati in una zona un po' del cavolo, immagino Perché ho pochi alberi Però iniziamo a zappare con i... Vabbè, immagino. Immaginavo che ovviamente lui picchiasse gli alberi, questa cosa la sapevo bene Tra l'altro mi hanno dato il ricettario, ok, perché io ragazzi non so neanche come si crea una spada di legno Se non me lo dice il gioco, credo che effettivamente non arriveremo a creare una spada di legno Devo anche capire un po' come funziona la gravità su questo gioco, cioè se io ora rompo tipo quest'albero, cade, cioè co cosa fa? Spiegate come fa con la mano ad arrivare così lontano, ma che c'ha? Ok, bella la gravità su Minecraft uh, uh, uh, uh. Mm, mm, mm. Come fai ad arrivare così lontano col braccio? Ok, allora ragazzi, in basso a sinistra ci sta la vita. In basso a destra ci sta la fame. Perché so che bisogna mangiare. Ok, questo è il ricettario. Ok, posso fare degli assi di quercia. Credo che li farò. Ok, posso già fare delle cose. Va benissimo, rifare la workbench. Questi termini li so ragazzi. Questo episodio ragazzi, non so cosa arriveremo a fare. Però proviamoci. Ok, già mi ha dato cose. Allora, armi, nulla. Così io so che posso fare. Qualcosa tipo dovrebbe uscirmi qualcosa Ragazzi Eh, infatti ascia viene dato Così per scontato io quest che questa roba La debba sapere la userò la zappa ragazzi Vabbè io la, la faccio tanto ce l'ho Nel ricettario per esempio poi lo scudo Lo scudo come si fa ma neanche così per caso E eh, ragazzi sono il player di minecraft Più forte al mondo tutu, tutu, tutu. Oh stai, Mi stai brutti frate mi stai brutti eh Mi stai brutti eh oh, ecce, qua. E tu pecorella che dici te... Ah secondo me te mi dai roba interessante esatto La lana ragazzi mi sento come Heidi come ai dei tempi d'oro Cioè guardate Guardate com'è divertente Oddio ragazzi Guardate che carino È carinissimo Cioè è un piccolo esemplare di cioè, Dammi la tua carne grazie Io mi immagino Cosa potrà pensare Un esperto di Minecraft A vedermi fare questa roba Cioè io credo Che qualcuno si starà mettendo Le mani nei capelli Cioè io credo Che stiamo rendo un creeper Per ogni mia cazzata Probabilmente eh, eh, Peppa Pig, sei Peppa Pig Chiama Peppa Ah, tra l'altro mi sta anche venendo fame Vagamente, ma proprio vaga, vaga Vagamente, credo che dopo questa Peppa Pig abbia i traumi fino alla fine dei sei giorni Ci ho sterminato la famiglia, torna a casa si trova Non lo so, l'arrosto Perché sto spaccando con il cuoio Oh ragazzi, c'è il tramonto. che figata Ok, va bene, molto carino Secondo me qua con qualche mod diventa veramente Veramente figo uh, Ok ragazzi, si sta facendo notte Cavolo, non è, non è una buona cosa, non è una buona una cosa, aspettate, aspettate, io ricordo che di notte Io non me la so cavare benissimo uh, Grazie, spada, piazza spada Ok, perfetto Oh, da fidac, sta fermo, da Ok, forse sono io che sono incapace Ah, ok, boom, ah, Oh, ok, ok, sono spawnati gli zombie Sono spawnati gli zombie, possiamo parlarne Non possiamo parlare, che brutti suoni che fanno questi zombie, madonna, Tra, parliamone parliamo. cioè, ok, ok, forse il ragazzo non vuole Parlarne, quattro colpi, cinque colpi Sei colpi, eh, alla faccia eh. Ci sono i creep, Cos'è? Cos'è cos stato? Signori! I limoni, signori! Allora, calmi tutti. Ragazzi, mega fight! Mega fight, vi c'è qua! No, no, ho sbagliato, ho sbagliato, stavo, Lo stavo asciando, lo stavo asciando, io lo devo spalare. Headshot, headshot. Mamma mia, raga. Con l'headshot si fa più danni, dite la verità, sicuro. Che sono creeper? Creeper grigi, che fanno? Ragioniamo. La cosa più intelligente da fare è piazzare un letto, no? Ok, quindi creiamo un letto. Buttiamo la workbench a terra. Bella. Lo piazzo. E dormo. Okay. Passata la prima notte su Minecraft? Non vorrei dire. Ricordate, in questa serie non siamo ambiziosi. Siamo molto umili. Nonostante il successo che non abbiamo, restiamo umili. Allora, io vorrei farmi una casa. Ok, e quella mi sembra un'ottima zona Perché questa è un po' sul dislivello, non lo so Non mi convince troppo Cosa? Perché quel tizio è ancora in vita? Perché quel creeper grigio è ancora in vita? Scusatemi Allora, io direi di scegliere un attimo la zona migliore E per esempio qua ragazzi potremmo costruire una bella torre Per avvistare eventuali nemici Siamo su un'altura E poi qua vicino magari mi farò poi in un secondo momento una vera e propria casa Così è anche più visibile dall'esterno Ora appiattisco un po' la zona Ok, ok, ci siamo, ci siamo ragazzi Allora, calmi, ho preso un botto di terra eh, esatto, ci ho fatto pure... delle. Le pseudoscale che poi riempiremo con delle scale vere e proprie. Ok, però. Oh, uh, carbone! Fra! Fra! Ma com'è possibile che non. Mi spiegate perché c'è un tizio! C'è un tizio qua sotto! Fra, stai andando a fuoco! Se ne accorgo. Oh! Uh, Aia! Ah, yeah. Ok, ok. No, ragazzi, sto a morire. Sto a morire, sto a morire. Come si fa? Come, come si piazza la roba? Ciao, ciao, ciao. Uh, e ora con cosa dovrei spaccare? Ciao! Oh, no, no, no, no. Ok, ok, ok, ok, ok, Shh, tutti zitti. Porca miseria, no, ma come? Sono già morto. Dobbiamo recuperare tutti i miei oggetti. Ci sono i miei alberi senza gravità. Ok, ci sono delle alture. Ottimo segno, ottimo segno. Il corso d'acqua, esatto. Siamo vicini, eccoci. Eccoci, signori, siamo già qui. Ok, io ho tutto l'inventario sbagato, però... Non so dove sono Dovrei farmi un piccone però Un piccone secondo me serve Perfetto Stonks Ah giusto ma ci sta anche la roba di Pietrisco Vero me lo stavo completamente dimenticando Ok facciamo così Io piazzo un letto Credo di poter dormire perché non ci sono nemici in zona Eeeh stonks Qui c'è del carbone invece E qua devo stare attento Perché prima ci è sponato quel mob di fianco Piamo la nostra workbench e Cominciamo un po' a craftare Calmi non sprechiamo la roba che abbiamo Perché non è tanta Direi col pietrisco di farci la fornace Come prima cosa Non credo sia così Eeeh stonks Ok ok e ce la piazziamo Qua affumicatore E che serve l'affumicatore, raga? Vabbè, eh, direi di iniziare in realtà A costruire il nostro Il nostro faro, diciamo Ok, ok, queste sono le fondamenta Ok, qui metto i miei famosi scalini In pietrisco che volevo mettere Ok, dovrei iniziare in realtà già a chiudere Perché si sta facendo notte E le scale che ci sono avanzate le mettiamo in casa Uh, no, no, no, no, no, no, no, no, no Creeper, calmi Cioè i creeper ti possono volendo far saltare sempre in aria la casa come funziona No fra fra no no, no io, io mi faccio saltare in aria Lo so lo so benissimo Stammi lontano dio santo lo sapevo Carino carino mi piace ragazzi sta venendo bene No mi devo fare come devo cominciare a farmi Qualche torcia esatto ne metto Un'altra anche qui e qui Così si vede anche da lontano durante la notte Volendo voglio prendere un po' di Sabbia ragazzi come avevo detto prima per fare Un po' di No no no no No no no Ciao stammi lontano Meno tanto. Via, via, via, via Ho un'idea Così Esatto, esatto Carino, carino Mi piace Ok, ora mi serve la fornace Beh, la fornace Vorrei fare tipo il vetro Anche se sono indeciso Se fare delle lastre oppure no Ma poi Le porte Cioè bloccano i mob Io sinceramente non credo ragazzi Cioè sono delle semplici porte Come potrebbero mai Bloccare dei mob Giusto? Giusto? La mia unica paura È un creeper non può venire all'improvviso e farmi saltare in aria Cioè, volendo potrebbe, no? Ci troviamo Oppure se stanno le torce non si avvicina Cioè, come funziona? Ah, tra l'altro mi faccio una chest. Qui dentro ci voglio mettere un po' di roba avanzata No, sta il creeper, sta il creeper Creeper, vieni qua No, io lo devo far saltare in aria Preferisco farlo saltare in aria, mi devo il pensiero Dai, salta Ok, mi ha colpito, però va bene Non va bene, non va bene, non va bene, non va bene No Sta di nuovo quel tizio in giro, io lo sapevo quello, Quel coso incredibile Il creeper grigio Quanta vita hai? Ma sei un toro Mamma mia, mi stava eliminando di nuovo Pochissima vita Ragazzi, non so cosa sto facendo Ma sto ottenendo cose Ed è divertentissimo farlo ah, Qua volendo ci potrei mettere dell'acqua E zappare un po' Guardate, eeeh, stonks So che ci vorrebbe ragazzi anche Dell'acqua, me ne rendo conto perché questi tizi possono raggiungermi? Se ci sono le torce, io sta cosa ancora non l'ho capita. Esatto, mettere dei semi di grano, quella roba che ho chiappato prima. Eeeh, Stox. Ecco qua, bellino bellino. Qua ci vorrebbe dell'acqua. Sì, però mi serve il secchio, lo so, è, ed è abbastanza complicato. Nemici, ciao Ok ragazzi Ed effettivamente Completare La nostra prima casa Su Minecraft Eh, qua ci mettiamo pure Un bel caccellino Anche se credo Che non serva fondamentalmente A nulla Ed eccoci qui Ok I mostri stanno andando a fuoco Abbiamo capito come funziona ormai Ragno, ragazzi Sopravvive? Sì, sì, sì, sì Ragno sì Ciao Ehm um... Ah ma il ragno se lo ignori non ti fa nulla Questa ragazzi è come si presenta la nostra casetta Mi sembra davvero molto carina E questo è quanto ragazzi Quindi questo è quello che siamo riusciti a fare del nostro primo video Io spero ragazzi che vi sia piaciuto E mi raccomando ragazzi se è così lasciate un like E fatemi sapere nei commenti se volete altri video su Minecraft Vi ricordo solo di iscrivervi se non siete ancora iscritti E attivare la campanellina lo potete fare ovviamente qui in basso E guys veramente è stato un piacere Noi ci becchiamo alla prossima